Belen e Iannone sul lago di Garda per scacciare via la crisi. Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme. Belen e Iannone di nuovo insieme. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato la coppia durante un weekend romantico sul Lago di Garda. Era da tempo che la showgirl argentina e il pilota di motogp non si facevano vedere insieme. Tanto che secondo i gossip i due sarebbero in crisi da qualche tempo. E il fine settimana a due sia stato pianificato per scacciare via malumori e incomprensioni. Forse si sì visto che la Rodriguez e lo sportivo appaiono complici e uniti. Nelle foto del settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 8 novembre, la sorella di Cecilia e Geremia sfiora con tenerezza il volto del fidanzato. È evidente che, in barba alle male lingue. La storia d'amore procede a gonfie vele. Ma allora perché la conduttrice di Tussi Q e Vales non pubblica più selfie sui social con annone? Molto probabilmente per preservare il rapporto, viverlo nell'intimità, dopo il legame eccessivamente mediatico con Stefano De Martino. Belen e Stefano non tornano insieme, lei resta con Iannone. Proprio di recente si è parlato di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest'ultimo si è lasciato con l'ultima fidanzata, la fashion blogger e stilista Gilda Ambrosio. Molti hanno subito ipotizzato un ritorno di fiamma tra gli ex coniugi. Complice la presenza del figlio Santiago Per il bene del piccolo la modella e il ballerino si sono riavvicinati Fanno a turno per accompagnare il bambino a scuola e evitano di lasciarlo alletate Belen e Stefano vogliono essere due genitori presenti per il piccolo e si stanno impegnando a fondo Belen e Stefano, novità lavorative per l'ex le coppia. E mentre Santiago cresce felice e spensierato, procedono a gonfie vele le carriere di Belen e Stefano De Martino. La Rodriguez sarà molto probabilmente la nuova conduttrice del grande fratello NIP, di nuovo in onda a gennaio. L'ex fidanzato di Emma Marrone, invece, è stato scelto come inviato per l'Isola dei Famosi.